Centesimo giorno, oggi 100 giorni che d'altro trapianto di capelli Infatti devo dire che sta succedendo qualcosa di molto particolare Perché? Perché si stanno infoltendo veramente tanto E sono davvero eh, contento A parte i capelli bianchi perché i capelli bianchi ci saranno Questo è, ne ho fatto conto ma non importa Perché tanto eh, l'uomo prezzolato fa anche più bello <ride> Quindi allora vi faccio vedere in che situazione sono è molto strano vedere qui i capelli che vanno se ne vanno giù. l'altro giorno mi sono passato con il phon e guardatevi vi faccio vedere un po' così così si vede un po' meglio allora vedete allora qua mi mancano ancora un pochettino diciamo che sono un po' rari anche qui tende a essere un pochettino raro ma se vedete eh, capello ce n'è il capello c'è davanti veramente è straordinario perché veramente si sono infoltiti parecchio infatti allora guardate qua Avevo, guardate i capelli bianchi mamma mia quanti ma se no vabbè vedete qua come se ne vanno giù incredibile e già un altro viso mh, con, con i capelli l'altro giorno mi sono fatto con il phon e svolazzavano tutto, vi lascio un like di un attimo di qua se la vedete che svolazzavano io me la ridevo, eh, mia moglie se la rideva perché andavo col phone eh, allora vi faccio vedere cosa utilizzo perché qualcuno mi ha chiesto cosa utilizzi eh, come kit di cura loro quando mi han, quando sono stato in turchia mi hanno dato un kit questo kit eh, è molto costoso perché sono tutte vitamine, sieri, molto molto utili perché sono comunque eh, bio, tutti con prodotti naturali all'interno. Infatti vi faccio vedere. Inizialmente per la cura del cuoio utilizzavo questo qui. Vediamo se me lo metto a fuoco. Utilizzavo questo qua che è uno spray che va eh, su asciutto, cioè dal capello asciutto perché questo aiutava un po sempre il rinforzo del follicolo e la cura del cuoio capelluto quindi andava spruzzato a secco e poi massaggiato un pochettino proprio leggermente questo iniziale per poi fare lo shampoo con questo questa è una schiuma che facevo lo shampoo la passavo sopra eh, palpando leggermente quindi non andavo non andavo a, a strofinare, andavo a palpare piano piano per distribuirlo. Aspettavo 40 minuti con questo in testa e poi mi risciacquavo. Quindi, con questo qui eh, ci ho vissuto per due settimane, due settimane. Dopodiché, con questo, infatti, ancora ce n'è un po', ma non lo uso. Dopodiché, volendo, forse posso usarlo, però non vorrei fare effetti strani. Dopodiché, sono passato allo shampoo proprio naturale. Questo shampoo sono ricchi di vitamine, ci sono aloe vera, infatti qua dice massaggiare sul, eh, sul capello bagnato con, con le dita e tenere per 5 minuti. Questo qui, vediamo se si vede di qua, lo fa vedere sì, così. Ma tutte queste qui, aloe vera, eh, ortiche. Tutte sier sieri che servono per l'anticaduta la del capello e il rinforzo del follicolo. Questo pure, la stessa cosa. Dopodiché mi hanno dato questo siero, che anche questo qua, eh, adesso non si vede bene, però c'è scritto, tutte, aloe vera, tutte robe naturali che va inserito qui dentro. Quindi va inserito qui dentro, si agita. E questo sarà lo shampoo che utilizzeremo uh, io sto usando un giorno sì e un giorno no dopodiché io ogni giorno da quando ho fatto il trapianto sto prendendo queste eh, queste vediamo se si, se si vedono sono delle compresse vediamo se li aprono così voilà si vede sì, si vede sono delle compresse queste qui le prendo eh, al mattino e alla sera ogni giorno e me ne andati 4 quindi per 45 giorni eh, 90 180 giorni io prenderò questi ok perché dentro ce ne 90 un giorno, mh, due volte al giorno sono 45 giorni quindi è un supplemento questo qui che se andiamo a vedere cosa ha potete vedere qua a tutti il follicolo aspetta che io sto leggendo dalla fotocamera e non riesco allora per l'aiuto del follicolo tutti ginseng vitamina B, B2, B5, B6, B12, vitamina A vitamina D, vitamina E, tutte vitamine, tutte naturali quindi questo qui serve per aiutare la crescita del capello, devo dire che sono molto contento e fatemi sapere voi cosa ne pensate eh, Se volete, mh, se siete anche voi in una situazione del genere state pensando se andare o no Potete scrivermi, contattatemi Vi lascio qui sopra il link di Telegram Voi qua mi, mi potete scrivere e eh, ci possiamo sentire Quindi mi raccomando rimanete al prossimo video Rimanete sintonizzati e ciao 100 giorni